...della rete per la valorizzazione della fotografia, ehm, di cui adesso ci, ci racconterà Silvia Paoli, del percorso, da, da dove nasce, che obiettivi si prefiggeva, cosa sta facendo e, e cosa pensa di, di fare. Partendo da questa eh, esperienza, eh, proveremo poi a fare qualche ragionamento su che cosa ha senso fare qui in Emilia Romagna. Grazie Silvia. Grazie Laura, e grazie a tutti voi. Io um, volevo anche dire due parole sul luogo in cui sono. Insomma, mi, mi fa molto piacere anche, come ha detto Francesca Fabiani, essere qui perché mi ricorda tantissime cose. Prima pensavo che il primo articolo che ho scritto, ahimè, quando ero giovane è del 1989, quindi sono 30 anni ai me che, mi, che mi occupo di di studiare un po' la fotografia e, devo dire, ho scelto il percorso istituzionale, ecco, quindi c'è stata una mia scelta di eh, lavorare proprio nelle istituzioni, ecco, credendo, credendo in questo. Un'altra cosa che volevo dire è che ho rincontrato dopo diverso tempo Laura Gasparini, a cui che ricordo come persona insomma, eccezionale, che ha lavorato tanto per la fototeca qui, e da cui ho imparato, perché la prima volta che sono diventata conservatore sono venuta da lei e gli ho chiesto ma che cosa stai facendo, come, come stai lavorando. Quindi per dire che si impara dalle esperienze di tutti. Eh, la mia è eh, quella di rete, la rete appunto che c'è a Milano, è un'esperienza, quindi mh, diciamo prendetela così come qualcosa che è nato in modo peculiare sul territorio. Milanese, ecco, ma naturalmente non è che vuole essere eh, un, un esempio che deve valere in assoluto per tutti come ho sentito prima ci sono altre reti che stanno nascendo è una cosa molto bella, soprattutto non sapevo della rete campana ma la cosa veramente interessante e originale è che ogni rete poi si declina secondo le proprie, le proprie peculiarità anche legate ai territori Un'ultima cosa che volevo dire prima di farvi vedere un piccolo video che vi dà l'idea un po' di che cos'è la nostra rete, è eh, per il censimento. Il fatto che noi abbiamo come rete già aderito da subito con un protocollo d'intesa con i CCD, eh, quando siamo, ci siamo strutturati in associazione, abbiamo firmato questo protocollo all'epoca quando partì il censimento, e quindi c'è stato proprio un impegno formale da questo punto di vista molto forte della rete per la valorizzazione della fotografia che è nata a Milano. Uno dei punti forza, secondo me, lo dicevo prima un po' informalmente, è proprio questo anche di andare a presentare il censimento nelle diverse località, nelle diverse regioni, di non pensarlo come una cosa che viene calata dall'alto ma su cui si lavora insieme alla comunità. Questo per me è fondamentale e vuol dire mettere l'accento, una cosa che forse prima, un po' forse per pudore non è stata sottolineata, ma sulla motivazione e sul fatto che si lavora sul dare senso al proprio lavoro e al fatto che si vuole lavorare appunto in senso culturale sulla valorizzazione, è dalla valorizzazione che poi si parte, secondo me, a capire, ecco, che a che cosa do valore e quindi... Eh, ancora di più il censimento può essere anche quello che scatena delle vere e proprie magari interessi e eh, ha un ritorno sulle stesse catalogazioni che se non esistono possono partire, quindi un po' un circuito virtuoso a mio parere. Eh, quello che vi mostro è un po' per um, darvi l'idea che, che la rete insomma, è fatta di tante voci, quindi io sono qui in veste di coordinatore, di presidente di questa associazione che si è costituita nel 2016, eh, dico subito che la nostra è un'associazione che si costituisce nel 2016 ma che nasce a livello informale nel 2011 da un tavolo proprio di discussione e di confronto attivato da un funzionario di Regione Lombardia che fu molto attivo e che ora in pensione, che è Enzo Minervini, in a cui sono molto grata per tanti, per tanti motivi, per aver fatto una, una strada e un percorso insieme. Fu una, un momento molto, molto felice quando lui decise di chiacchierare un po' con tutti gli operatori a un tavolo che venne convocato in Regione in maniera assolutamente informale. La cosa bella è che ancora sussiste, diciamo, è che questa rete è nata proprio eh, dal basso, cioè da tutti gli operatori, dai funzionari, da, eh, dai responsabili degli archivi, e delle collezioni, diciamo travalicando addirittura le stesse diciamo, volontà o direzioni che davano i dirigenti, senza niente togliere i dirigenti qui presenti, però ci tengo a dire che è un'attività, è un è qualcosa che è nato proprio come un moto spontaneo, un moto spontaneo dal basso. A tutt'oggi l'associazione che si è costituita nel 2016, eh, lo voglio dire, ha come organo decisionale l'assemblea dei soci, quindi io non ho come Presidente un potere decisionale, ma sono un coordinatore, quindi mi metto a servizio dell'associazione e ehm, e lavoro a titolo volontario con l'assenso ovviamente della mia amministrazione, così come fanno tutti coloro che eh, fanno parte di questa ormai associazione. Eh, diciamo che c'è una forte motivazione, appunto, dal basso, per cui eh, cerchiamo di fare le cose, ciascuno ha ovviamente una quota finanziaria che deve mettere. Eh, per finanziare l'associazione ma poi c'è tantissimo volontariato quindi tutto si basa su eh, quello che è appunto una motivazione una motivazione che parte dal basso diciamo che ovviamente abbiamo molti legami con le istituzioni e con i nostri chiamiamoli vertici eh, soprattutto in, diciamo intersechiamo l'interesse degli assessori alla cultura che sono sempre, molto, sempre stati molto diciamo, favorevoli a questo tipo di attività anche perché eh, poi vi dirò che attività abbiamo intrapreso da alcuni anni che si inserisce ormai nel palinsesto delle iniziative milanesi che eh, sta avendo però un riscontro anche sul piano nazionale e adesso se, se avete voglia insomma, vi faccio vedere questo piccolo video che vi narra Uh, un po' le voci ecco, della rete è stato uh, girato dal regista Ruggero Gabbai durante Mia fiera 2014 ehm, la fiera che si tiene a Milano di fotografia diretta da Fabio Castelli e in quell'occasione noi avevamo deciso grazie alla disponibilità di Fabio Castelli che ce l'ha concesso a titolo gratuito di allestire un vero e proprio stand alla fiera come associazione culturale in cui facevamo attività di promozione, di incontro, eccetera, quindi ve lo propongo. Spero che ci sia l'audio. Si vede? Sì, si. si vede? No? Finalmente la fotografia è emersa per essere quello che è, un linguaggio internazionale, interculturale, sì. senza limiti geografici, senza limiti di, di cultura, che consente di parlare con immediatezza, immediatamente agli altri. La fotografia oggi, eh, con eh, i, i grandi cambiamenti che sono avvenuti nei, negli ultimi anni, ancora di più sia protagonista e ancora di più dunque, è necessaria una educazione all'immagine che consenta a a tutti di comprendere che tipo di comunicazione sta ricevendo. La rete è uno spazio aperto di confronto tra realtà diverse e che vuole favorire lo scambio delle informazioni, eh, la ricerca scientifica, la formazione soprattutto rivolta ai giovani e eh, iniziative culturali di promozione della cultura fotografica sul nostro territorio ma non soltanto. La scelta è quella di coinvolgere ehm, appunto in realtà istituzioni non omogenee fra di loro, né tematicamente né territorialmente alla fine. E questo è molto stimolante perché arricchisce il confronto dalla possibilità appunto di ascoltare anche altre voci, campane diverse. Gli aderenti alla rete hanno caratteristiche e peculiarità talmente diverse che insieme formano un organismo. La rete deve diventare già è un organismo agente e pensante. La sfida è proprio quella di trovare un terreno comune sul quale riuscire a collaborare. È importante anche per le operazioni che possono essere fatte unendo le forze a livello di formazione, a livello di promozione, a livello di eventi la maggior parte dei fotoeditor, gravitano su Milano e lavorano a Milano. Ecco perché c'è una grande, se vogliamo, tradizione e continuità e progettazione di progetti fotografici. Milano è il crocevia, l'Escolo dimostrerà, il crocevia di migliaia di esperienze, di grandi esperienze europee, di grandi esperienze internazionali, e siamo trovati pian pianino a mettere a punto una modalità diciamo, di rapporto tra di noi per far capire che cos'è la fotografia al grande pubblico. Ecco, semplicemente per, dirvi un po', eh, per farvi vedere le voci ecco, di chi, di chi eh, ha dato vita a questa, a questa realtà. E forse alcuni li avete un po' riconosciuti, ma eh, diciamo che un po' l'inomino, insomma, ci sono eh, realtà pubbliche e private, eh, associazioni, enti, scuole come la Bauer, ex umanitaria musei come il museo di fotografia contemporanea, istituti eh, storici di tradizione ottocentesca di fine ottocento come Touring Club che qui non ha parlato ma che è presente e poi eh, molti enti che sono legati eh, alle imprese per cui, eh, o a quelle che sono state delle grandi imprese, Fondazione Pirelli, Fondazione Fiera Uh, Fondazione Dalmine che è questa grande azienda appunto in, nel territorio bergamasco per, insomma ci siamo un po' estesi ma questo è dovuto anche ai legami poi che abbiamo avuto perché tra l'altro appunto la responsabile della fototeca è stata una mia allieva quindi c'è tutto una, un giro di persone che più o meno si conoscevano e si sono formate eh, L'associazione AFIP dei fotografi professionisti presieduta da Gaste, l'avete visto, Mia Fer presieduta da Fabio Castelli, quindi tutte le realtà che ehm, lavorano, devo dire sono tante quelle che hanno una struttura eh, più da fondazione che non tanto da ente pubblico, eh, hanno ritenuto di eh, veramente aderire a questa questo momento di scambio e, e di confronto. Allora, ehm, qui ecco quello che ho aperto è anche il sito, per cui tutto quello che avete ascoltato, quello che io vi posso dire o quello che poi mi chiederete lo potete verificare eh, anche su questo sito che è stato aperto subito, quindi c'è stata una volontà immediata di ehm, avere anche una visibilità e di eh, comunicare col web, questa è stata una delle cose eh, fondamentali. Abbiamo iniziato a confrontarci appunto, informalmente presso regione Lombardia per diversi anni, finché nel 2016 siamo diventati associazione. Diciamo che le, le diverse finalità che poi trovate benissimo nel nostro statuto e che insomma, posso anche un po' riassumere ma che comunque sono delle finalità ovviamente di tipo culturale insomma, eh, condivisione di informazioni la formazione, l'avete sentito citare prima dalla, da, da Mara Campana che è stata responsabile della didattica per la BAU formazione del personale, ricerca scientifica, didattica, educazione offerta di servizi Sostegno di iniziative rivolte ai giovani. Queste sono le finalità principali che ovviamente sono state declinate nel nostro statuto e che eh, rimangono come cornice all'interno della quale noi cerchiamo di muoverci. Ovviamente io devo ovviamente essere anche molto realista perché sono qui con degli operatori, voi avete visto adesso tutta questa cosa molto, molto bella, naturalmente non è che non riusciamo a fare tutto quello che c'è scritto qua e eh, tantomeno tutti gli anni, ecco. il, diciamo che il confronto è stato molto importante ehm, è arricchente soprattutto devo dire, tra chi lavora nel pubblico e chi lavora con altre diciamo, finalità o con diversi accenti sulle stesse finalità nel privato, chiamiamolo privato per dire in maniera generica tutti coloro che lavorano in fondazioni, in imprese, eccetera. Che hanno delle dinamiche molto diverse da noi, eh, istituzioni pubbliche, ma che ci hanno aiutato anche a capire in che in direzione, insomma, potevamo, potevamo andare. Ehm, a partire da un certo momento, cioè a partire dal 2011, abbiamo deciso. Eh, di fare almeno una volta l'anno una grande iniziativa condivisa da tutti eh, che potesse interessare tutti i nostri pubblici ecco, quindi quelli delle aziende quelli delle, delle istituzioni e così via diciamo che abbiamo lavorato molto di più sulla valorizzazione e sull'aggiornamento culturale su tematiche contemporanee ecco, questo è stato la nostra... Principale, diciamo obiettivo e finalità quindi tutti gli anni abbiamo trovato dei temi comuni quindi abbiamo lavorato a questo livello di non siamo mai riusciti come altri hanno fatto come la rete romana ad esempio a dire facciamo una mostra tutti insieme con le nostre collezioni perché questo non è stato sentito come da noi peculiare cioè si è deciso che ognuno faceva le proprie mostre, le proprie cose secondo le proprie finalità e possibilità, ma si cercava tutti gli anni di trovare un grande eh, momento eh, da proporre a livello cittadino eh, di confronto e di ragionamento. Eh, nel 2011 vi dico brevemente quali sono state le cose che abbiamo fatto, abbiamo fatto questo convegno che ha coinvolto in, al Palazzo della Regione Lombardia circa 300 persone, tra cui anche molti giovani delle scuole, 10 domande per operare nel campo della fotografia, ci siamo reinventati la formula tradizionale del convegno che non ci piaceva, non ci piaceva ehm, il convegno classico con le relazioni di tipo accademico, le 10 domande erano 10 focus all'interno di una giornata, ad esempio cos'è la fotografia oggi? Grande domanda ovviamente di tutti i tempi e questa domanda era posta a due persone che colloquiavano e dovevano prepararsi prima e eh, focalizzare alcune tematiche, in questo caso erano Roberta Valtorte e Claudio Marra, come e perché conservare eh, e valorizzare la fotografia? e questa me la sono gestita io insieme a Laura Gasparini abbiamo fatto questo confronto quindi sempre tutte le dieci domande venivano affrontate da due persone in senso dialogico ehm, diciamo che è un metodo anche che abbiamo cercato di proporre ehm, laddove secondo noi, secondo me la fotografia non può essere definita e lo sapete tutti insomma da un unico punto di vista ma è un territorio dove tante cose si incontrano tante e domande e tante possibilità di espressione, quindi non c'è oggi una sola definizione, non c'è mai stata, eh, siamo poi in un momento di grandi trasformazioni, almeno a Milano sentiamo eh, forse con particolare evidenza il tema delle nuove tecnologie, di internet, del web, e del fatto che il cambiamento culturale in atto vede quello che molti teorici hanno definito come pittore alterno, come volete chiamarlo, cioè il fatto del primato dell'immagine, eh, che comunque a livello di eh, costruzione della conoscenza e del sapere eh, sta avendo un'importanza un estremamente rilevante. E abbiamo riproposto nel 2012 sempre un grande convegno, questa volta focalizzato sulle professioni, dieci professioni della fotografia e qui c'erano 10 professionisti a parlare, sempre coinvolgendo un vastissimo pubblico, Nell'epoca nel 2014 abbiamo partecipato a Mia Fair con lo stand che avete visto, nel 2015 è stato il momento di Expo, a Milano e mh, ci siamo invece immaginati eh, di disperdere, di, di, anzi di distribuire questo grande evento su eh, tutto il territorio della città, quindi ogni ente doveva organizzare uno stesso incontro eh, legato in, in un ciclo insomma, di incontri che è stato proposto, la fotografia nel terzo millennio identità e prospettive e eh, L'ultimo si è tenuto l'ottavo a Palazzo Reale eh, e abbiamo ragionato anche con, ehm, con l'ICD, insomma con Laura More e con, con altri esperti. Ecco, la grande, diciamo, il grande salto diciamo, è avvenuto un po' nel 2016 quando ci siamo costituiti, costituiti in associazione ma abbiamo inventato questa cosa degli archivi aperti. Eh, cioè di una settimana dedicata agli archivi in cui era possibile fare eh, per la prima volta in maniera molto semplice visite guidate che avevano però un valore aggiunto dicendo e specificando non è che negli archivi non potete venire perché gli archivi si possono vedere, ci sono gli operatori eccetera, ma in quella settimana avrete la possibilità di seguire dei percorsi particolari insieme ai conservatori e agli operatori che eh, apriranno le porte, ma saranno presenti e vi faranno, insomma, vi introdurranno in tutta una serie di, eh, di temi, di fondi legati ai fondi, eccetera. eccetera e, mm, Abbiamo presentato questa cosa in triennale e ha cominciato a prendere piede questa, questa esperienza. Che eh, diciamo che è stato un po' difficile per noi posizionarci a Milano perché da diverso tempo Milano è interessata da una quantità di iniziative che creano anche una certa ridondanza perché abbiamo veramente le cosiddette week su cui ormai si fa di tutto e di più cioè la Fashion Week la, di, tu, di tutto e di più, quindi dovevamo trovare il nostro spazio eh, non chiamandoci WIC, ci siamo chiamati all'italiana, eh, settimana e eh, l'abbiamo trovato nella terza settimana di ottobre. Eh, abbiamo fatto un salto nel senso che ehm, il cambiamento è stato, intanto eh, abbiamo avuto un aumento delle adesioni e per scelta a questa settimana per esempio non partecipano solo gli iscritti, ma anche tutti coloro che si vogliono aggregare e magari trovano un punto di riferimento in uno dei soci della rete, cioè c'è magari un ente che fa un po' da tutor con quelli nuovi che vogliono partecipare. E questo è servito per esempio a introdurre eh, i grandi archivi dei fotografi. Abbiamo cominciato ad avere relazioni con gli archivi gestiti dagli eredi o dagli stessi fotografi che ancora sono presenti a Milano, basta non so, l'archivio di Gabriele Basilico che ancora lavora con Giovanna Galbenzi, piuttosto che l'archivio di Ferdinando Scianna, piuttosto che l'archivio Lelle Masotti che di recente è stato anche avuto riconoscimento di notevole interesse dal, dal Ministero e, e tanti altri. L'apertura quindi della nostra associazione con questa iniziativa è servita a catalizzare ancora di più l'attenzione e ehm, a far sì che partecipassero eh, molti, molti archivi anche di FotoArch. Devo dire che le due associazioni che hanno lavorato molto, le due associazioni che sono soci di rete, che hanno lavorato molto su questo, sono AFIP e Green. Eh, che si sono fatte carico di fare un po' da trainanti sugli archivi dei fotografi quindi diciamo che ognuno lavora un po' secondo le sue specificità e le sue, e le sue caratteristiche in questa, in questa cosa siamo andati mh, avanti insomma, durante tutti gli anni cercando poi di mh, strutturarla in maniera sempre più ricca e ogni anno Uh, ormai proponiamo un grande convegno in apertura, Addio, lo chiamo grande convegno in realtà non so se chiamarlo grande convegno perché in realtà non è neanche un convegno cioè, è un incontro, non ci piace il termine convegno ma vi dico, io poi mh, ho un altro cappello perché sono anche come Francesca nel consiglio direttivo della società italiana di studi quindi ho tutto insegnato in università quindi vengo anche da un mondo eh, diciamo più accademico più strutturato, però devo dire mi diverto molto con la rete devo dire mi diverto, questa è una cosa fondamentale perché siamo un po' fuori dagli schemi accademici e c'è cioè, la scelta per tenere insieme tutti di scegliere spesso anche delle formule un po' diverse un po' più, eh, come vedete abbiamo fatto il video perché un regista è venuto lì e ce l'ha proposto quindi non è che è stato preparato prima, eravamo lì ho detto mettetevi lì e facciamo questo video, ce ne avrei anche degli altri ma appunto il tempo non c'è, però mh, cerchiamo anche di inventarci delle formule eh, che eh, riescano un po' a, mh, ad attirare il pubblico, insomma che non si, deve, si deve interessare e non si deve stufare, insomma questo è il concetto. Poi non so se a Milano, a Milano siamo particolarmente, eh, come dire, Vogliamo le cose veloci, insomma, non, non ci va più il convegno che dura tutta una giornata, ci sono interventi lunghi, è sempre stato detto vogliamo cose brevi, cose concise, cose incisive, cose che lasciano il segno e così via. I temi che abbiamo affrontato mh, sono temi che abbiamo sempre un po' condiviso e discusso, eh, qualche volta come l'anno scorso la settimana è stata dedicata alla fotografia degli anni 60 perché eh, c'era un input dell'assessore alla cultura di Milano che è dedicato tutto l'anno agli anni 60, quindi probabilmente l'anno prossimo, il 2020, è dedicato alle donne può darsi che ci inventiamo qualche cosa su questo, su questo tema. Però non è per noi obbligatorio, Appunto, lo ripeto, siamo e cerco, cerchiamo di essere molto... Eh, autonomi, devo dire, anche dagli input degli assessori, perché, come ben sapete, gli assessori sono cariche politiche, passano e noi siamo operatori che restano. Quindi dobbiamo lavorare eh, tenendo conto di tutto quello che accade naturalmente e aggiornandoci, ma anche di un operare che poi comunque eh, deve sedimentare. Ecco, le iniziative per noi, anche la settimana degli archivi aperti, sono qualcosa che deve lasciare un segno che deve continuare a maturare poi negli anni successivi e non deve avere un carattere esclusivamente effimero. I temi che abbiamo affrontato, poi mi preme sottolinearne un altro, eh, abbiamo cercato sempre di interagire con, con tutte le associazioni che, che lavorano in senso culturale eh, con la fotografia, quindi in primis la SISF di cui abbiamo sempre avuto il patrocinio e eh, di cui diversi esponenti sono anche venuti a parlare, è il BCCD che ho già detto prima, con cui abbiamo avuto questo, steso questo protocollo di intesa, per cui Laura Mora è stata nostra ospite eh, alcune volte e, ehm, e poi ad esempio l'associazione italiana di Public History che mi piace citare perché abbiamo appunto intersecato eh, la Public History anche per tante esperienze che sono state attuate in questo campo da nostri enti, Fondazione Dalmine, eh, l'ISEC, Fondazione ISEC, tutti gli enti anche che continuano ad aderire e che anche lo stesso Museo di Fotografia Contemporanea adesso con il curatore Matteo Balduzzi eh, ha messo in piedi una serie di progetti di cosiddetta arte pubblica che in realtà comunque sappiamo benissimo che esisteva prima ovviamente negli anni 70, ma ha delle caratteristiche che attraversano e incontrano comunque anche la Public History. Abbiamo per questo partecipato come rete a diversi convegni, tra cui quelli di Public History, eh, l'ultimo quello a Santa Maria Capoavedere che c'è stato a giugno con un panel che ho guidato io e eh, dove c'erano tre esperienze di Public History importanti che soprattutto nel nostro caso coinvolgono e interagiscono ormai con la dimensione eh, web. Quindi eh, il punto di uno dei punti di riflessione principali è appunto questo anche della, del web e di internet. L'ultima esperienza, quella di ottobre, ci ha visto in crescita con una settimana archivi aperti con ormai 42 enti che hanno partecipato, non soltanto del territorio milanese, ma anche del Veneto e di altre, di altre regioni, con un grande sforzo, immaginate cosa vuol dire fare un calendario eh, di, di visite guidate eh, che poi viene fatto a maggio, e per ottobre, viene chiuso a maggio con il lavoro volontario di una serie di persone e um, la, la settimana si è chiamata memoria e oblio generare, conservare e condividere la fotografia oggi con un convegno di apertura che um, ho proposto eh, doveva affrontare una serie di questioni anche di carattere teorico e filosofico per me sempre molto interessanti ho avuto gli interventi di Giovanni Fiorentino, Sergio Giusti, Andrea Pinotti che è docente di estetica Statale, Linda Fregni-Nagler, che è un'artista, quindi cercando di mettere insieme più voci. La settimana si è arricchita di tantissime cose, tra cui, ehm, non so, visita per esempio anche, siccome molti enti hanno, sono, hanno sede a Milano, ma hanno comunque una, una rilevanza nazionale, ad esempio Fondazione 3M ha proposto una gita con Pullman al Museo Interattivo di Cairo Montenotte in Liguria, che è un museo multimediale della Fondazione 3M, eh, Cairo Montenotte è vicino al paese di Ferrania, appunto, dove è nata l'azienda la, famosa. Quindi ehm, ci siamo, diciamo, cerchiamo, abbiamo cercato di migliorare con un sito che viene mantenuto... Mh, Costantemente attivo, quindi abbiamo un informatico che viene pagato con le quote dell'associazione, da due o tre anni abbiamo un ufficio stampa, che anche questo paghiamo con le quote associative e eh, facciamo una newsletter quindic quindicinale, quindi chiunque si può iscrivere e ricevere notizie, tutti i soci hanno diritto a mettere le loro iniziative vedete nella home page del sito, e, sempre a titolo volontario cerchiamo di mettere online i materiali video dei nostri incontri, per cui l'ultimo che è stato il 18 ottobre è già online e qui a questo link potete vedere il video con uh, tutti gli interventi, così come quelli delle passate edizioni. Quindi questo è un servizio che penso possa essere utile, non abbiamo la forza di fare niente di scritto, cioè atti, cataloghi, cose di questo tipo, però come dire, questo ha un'immediatezza, il fatto di fare i video e di poter fruire di questi, di questi materiali. Forse mi fermo in modo da vedere se ci sono domande, certamente non ho detto tutto, ma spero di avervi dato un'idea della situazione. Cos'è che vi ha spinto a passare da una rete informale a una rete diciamo, strutturata, strutturandomi in associazioni? Cioè, co Cos'era il limite? No, diciamo che è stata una cosa un po' diciamo, utilitaria, nel senso che essere associazione ci consente ad esempio di partecipare a bandi di finanziamento e di essere eh, riconosciuti a diversi livelli, quindi... Ehm, è una cosa che ci ha permesso di presentarci come soggetto in diverse occasioni. Abbiamo anche usufruito di un piccolo finanziamento del Ministero per l'anno della cultura, ad esempio l'anno scorso, eh, per la settimana degli archivi aperti, abbiamo avuto per questa iniziativa di quest'anno un, un patrocinio oneroso della Fondazione Carpro, quindi è un canale di piccolo finanziamento, ma... Chiaramente presentarci come associazione eh, ha una, un significato perché eh, ci dà diciamo, una veste differente. Naturalmente non cambia niente nella sostanza, perché nella sostanza siamo gli stessi di prima e, e quindi le, le dinamiche sono esattamente le stesse. Eh, abbiamo lavorato molto però devo dire che anche diventare associazione è stato un momento di confronto perché abbiamo dovuto stendere uno statuto e quindi dovendo, dovendo stendere lo statuto bisognava capire cosa metterci quali erano le nostre finalità cosa, cosa volevamo, volevamo essere insomma. è stato un momento di crescita ecco, questo senz'altro ecco questo non so se no ecco non l'ho detto, è una rete esclusivamente di eh, enti e associazioni, non si può aderire come singoli, ma esclusivamente come appunto enti, insomma chi ha personalità giuridica può aderire, questa è una scelta che abbiamo fatto, cioè non è una scelta, è nata così. Dopodiché eh, le persone sono afferenti vari enti, per cui è l'ente che designa il proprio rappresentante all'interno. Dell'Assemblea abbiamo anche un consiglio direttivo, abbiamo appunto un presidente che sono io che poi è il coordinatore, ma lo ripeto, nello statuto c'è scritto che l'organo decisionale è l'Assemblea. Quindi la, la cosa importante di essere anche su un territorio è che ci si può vedere, ci si può incontrare e si può. Se fossimo chiaro che voglio dire una rete nazionale è auspicabile. Ma diventa tutto molto complesso e le relazioni sono molto più mediate, invece trovarsi costantemente attorno a un tavolo è una cosa che ha un vantaggio enorme, ecco, Non abbiamo mai dimenticato che è la relazione, la persona che fa che fanno le cose. Sì, diciamo che se si formassero varie reti regionali. Sì, sì, ecco, sarebbe bello, ma era una cosa che già forse si era immaginata in vari discorsi, sarebbe bello a questo punto proporre per esempio un incontro nazionale delle reti o di coloro che hanno lavorato su questi progetti. Ehm, io sono sempre per, come dire, la massima libertà nel senso, um, l'importante è capire che cosa vogliamo fare, non è tanto il punto facciamo la rete, ma perché facciamo la rete e perché facciamo delle cose. Quindi ehm, lavorare sulla motivazione, come state facendo anche voi andando in giro per presentare il censimento, eccetera, è la cosa fondamentale. Cioè, perché oggi dobbiamo lavorare e valorizzare la fotografia? Intanto per noi c'è un discorso di cambiamento epocale, lo dicevo prima, a livello culturale. Quindi c'è anche una attenzione, ci sono delle antenne che noi teniamo, cerchiamo di tenere su quello che è il dibattito attuale insomma, della cultura fotografica in Italia, ma non soltanto e quindi di capire eh, come la fotografia oggi eh, sta nella cultura, che cosa dice, su come interagisce e facendo presente a tutti che oggi c'è il primato dell'immagine nella cultura. Eh, purtroppo o per fortuna non lo so, però c'è un grande spazio che oggi ha l'immagine che ormai comunica sul web e che ormai sostituisce anche altre cose a livello relazionale, basta vedere cosa, cosa sono i social e che cosa vuol dire come l'immagine agisce, l'immagine che oggi è attore agente come è sempre stato di storia e di memoria ma anche agente di relazioni sociali oggi come sono queste quindi cerchiamo di tenere queste antenne di lavorare su queste cose poi per esempio non so quest'anno i 42 enti chi è che ha aderito? non so vi dico anche i nuovi è stata una sorpresa vedere aderire la veneranda fabbrica del Duomo che è data dal 1387 e che ha comunque un archivio fotografico eccezionale e nonostante noi sia si sia direzionati molto di più su una cultura contemporanea, ha deciso di agire, ha fatto delle cose meravigliose, delle visite guidate, stupende al loro archivio e quindi anche enti di tradizione più che centenaria, eh, non avendo solo quello scopo, perché ovviamente la veneranda fabbrica del Duomo potete immaginare, ha moltissimi altri scopi, ma ha un archivio fotografico, ha deciso che era importante. E quindi, oppure un ecomuseo ha aderito territorio, che ha una, una, quindi eh, spaziamo nelle cose più diverse e con un'attenzione che eh, è cresciuta appunto sul tema dell'immagine. Grazie Silvia, ci sono delle domande, curiosità, considerazioni? Prima poi ovviamente vi faccio qualche proposta di lavoro. <ride> Ovviamente, lo ripeto, non è che, eh, cioè, la nostra è un'esperienza, come possono esserne tante. Appunto, sarebbe bello, io lo ribadisco: un incontro nazionale perché le varie reti si potessero, le varie esperienze si potessero confrontare e credo che arricchirebbe molto, insomma. Non so, è un'ipotesi, poi. Una curiosità: qual è la risposta di pubblico cioè, a queste visite guidate a livello numerico? e se vengono in modo, dentro le scuole c'è cioè un di coinvolgimento o se è una vita libera? diciamo? Allora ehm, l'associazione la, fornisce eh. m, aiuto nel senso che fa un calendario, quindi la costruzione del calendario delle visite è a cura nostra, dei vari enti per cui stiamo attenti al fatto che non si sovrappongano troppo, che i sabato e domenica siano comunque coperti adesso siamo da una settimana diventate 10 giorni, forse ci amplieremo a 15 perché la, la domanda è molto forte, la partecipazione è molto alta, eh, le, le iniziative stanno diventando diverse, non so, appunto dicevo c'è stata la visita al museo multimediale, le visite possono anche non essere delle visite tradizionali perché sono anche altre attività che vengono proposte, ad esempio al castello abbiamo iniziato un seminario didattico appunto per quanto riguarda le scuole, io mi, mi sono appoggiata a un'associazione e eh, sabato e domenica questa associazione ha proposto dei laboratori didattici con l'uso di carte fotografiche per fare diseg sì, disegni fotogenici, vabbè, fotogrammi e cose di questo tipo che sono state apprezzatissimi. Ecco, il discorso delle scuole è un discorso che proponiamo, però lasciamo ai singoli enti di organizzare questo discorso, perché la partecipazione, l'iniziativa, ogni ente sceglie come partecipare e normalmente si va a prenotazione, perché eh, ad esempio io non posso accogliere per, per le mie visite più di 30 persone alla volta, no? c'è chi addirittura lo propone solo per 5 persone, perché magari lo fa in uno studio piccolo, per esempio non so, c'è stata la visita all'archivio di Enrico Cattaneo che è mancato da poco, fotografo, artista lui stesso, questa casa-museo favolosa in cui si poteva andare solo in 5 6. o 6. Insomma, ogn ognuno ha la libertà di scegliere come fare e anche per il rapporto con le scuole è, è ovviamente auspicabile, ma non possiamo imporlo, cioè ogni ente deve un po' organizzarsi da ecco, questo punto di vista. Però sta cominciando anche questo. Neanche altre domande faccio solo una considerazione prima di, di avviare alla conclusione la, la mattinata. Che la cosa quando mi sono interfacciata, mi è capitato di interfacciarmi con rete eh, per la valorizzazione della fotografia, la cosa che più di tutti ho apprezzato e eh, in cui si sente la, il lavoro fatto dalla rete è che sedersi a un tavolo con loro non c'è bisogno di si parla un po' lo stesso linguaggio e questo si sente il lavoro che è stato fatto negli anni ovviamente le finalità dei singoli istituti sono completamente diversi cioè non è la stessa cosa parlare con Silvia Paoli che è un conservatore del Comune e parlare con Enrico Koch della Fondazione Forma per la Fotografia ovviamente hanno logiche diverse interessi diversi però non c'è bisogno ogni volta di dire no, ma io sono questo, io sono specifico, io, cioè è, un, è stato fatto questo lavoro comune per cui ci si siede al tavolo e alcune cose si possono dare per scontato perché eh, il lavoro di incontro, di confronto, e, e questo ti, ti, ti fa fare un salto in avanti perché si va poi più veloci nel lavorare e si... Sono chiare quali sono le, eh, le affinità e, e le differenze, non c'è bisogno di, di rimarcarle ogni volta, e questo poi ha consentito anche a pubblico e privato di lavorare anche bene insieme, con le ovviamente diverse eh, Sì, sì, assolutamente, e <coughs> è proprio sempre come dico, come forse ho detto prima, un po' lo spirito con cui si fanno le cose, cioè c'è anche un grande rispetto reciproco, no? per cui se io so di un, non so, c'è adesso un grande progetto di Fondazione Fiera sugli archivi eccetera, ehm, ha un'autonomia insomma, questo se ne può discutere se loro vogliono, se ne, se ne può parlare ma non è che la rete pretende di, come dire, dettare delle regole no? a ehm, agli enti che poi seguono anche delle strade specifiche, questo può essere un vantaggio o per certi anche uno svantaggio, ma si, si deve mettere nel conto, insomma, come si diceva prima del censimento, ci possono essere delle fragilità o delle, dei punti di forza, però un'associazione è, è così, ci, ci sono le debolezze, ci sono i punti di forza, eh, è fondata sul volontariato su volontariato e quindi le persone non possono se non essere motivate, non è una cosa che deve essere imposta, no? Quindi eh, non è facile perché in tanti momenti eh, bisogna lavorare mediando molto, mediando molto, però arrivando come dire a un minimo comune denominatore condiviso e che consenta di parlare agli altri. No?